vorrei che qualcuno mi spiegasse i tasti digitali, i digitali i virtuali come fare i video ecco qua andiamo in comuni scusate se perdo un po di tempo è da molto che non faccio una live e quindi ecco ho perso molto buon pomeriggio a tutti e tutti mi levo il mio cellulare la casca notte 302 buon pomeriggio a tutte e tutti allora da un po di tempo mi stavate chiedendo eh, la connessione instabile attenti mentre tentiamo di ristabilirla ah dei pro... ecco si è ristabilita forse dei problemi tecnologici eh, pensa un po', oggi non mi parte il cellulare, il mio il motorola moto X seconda generazione perché non gli funzionano i tasti virtuali, funziona funziona soltanto per fortuna quello di andare dietro. Poi non funziona la cortina eh, di segnalazioni eh, di notificazioni se voi qualcuno di voi che guardate questo video mi può dare dei suggerimenti ma siccome da molto tempo non facevo un video un vero video come mi ha commentato un nostro amico ho deciso di, di fare una live adesso che ho tempo e prendo un argomento che è molto piaciuto innanzitutto voglio precisare una cosa strana Video che più si sono visti nel mio canale Sant'Enchan sono stati quelli in cui ho condiviso le mie trasmissioni radio di Sprecher e io ho un canale radio in Sprecher. E quando devo cancellare episodi, allora passo quegli episodi in YouTube. I veri video che ho caricato in YouTube. Allora, gli Sprecher con l'immagine. E poi si sono visti ultimi musicali, si sono visti Io vi consiglio di meditare, per rilassarvi, di ascoltare prima di dormire a fini di insonnia. Non sono andato a letto alle 10, e per mezzanotte già ogni tanto mi dice che c'è una connessione lenta. E per mezzanotte già vi addormentate. Quindi questi sono i video che nell'ultima settimana, nelle ultime due settimane, hanno riscosso più successo i miei radioprogrammi di speaker salvati in questo canale di YouTube Tantenchan, il canale sempre tante Tantenchan di speaker e anche i miei video musicali che mi hanno reso una media di 23 ore al giorno di visuals. Adesso passiamo al tema del giorno. Io mi me lo sono chiesto tante volte. Ma chi ha nominato Matteo Montesi eh, esorcista e lo ha nominato eh, sacerdote perché in ogni video legge la Bibbia molto ferventemente, quasi fanaticamente con il fervore di un talibano? E recita il rosario veramente in una maniera strepitosa l'ho nominato sorcista perché lui facendo così eh, evoca o convoca o invoca potenze che gli possono sfuggire dal controllo ciao oh, lolotez come stai ciao lolotez mi questa mattina mi è successo qualcosa di orribile il mio cellulare motoro dietro non è quello di me in secondo piano, o quindi mi va bene, per male al mio cellulare. Stare a fabbri intanto, mi dice la connessione è instabile. Attendi mentre tentiamo di ristabilirla in questo cellulare, quindi eh, loro 1, non so, non so che fare, non so come ristinalità risparmio batteria. Non vorrei che si fosse configurato tutto il cellulare il risparmio batteria e quindi anche eh, Android si è configurato il risparmio batteria. Ma è strano perché questa mattina funzionava, poi l'ho spento, l'ho riacceso e non funziona. e Non so che fare. Allora io mi chiedevo, ma chi ha nominato Matteo Montesi, esorcista e autonominato esorcista? autonominato sacerdote che legge la bibbia e poi un'altra cosa che io all'inizio molto divertente sembrava che mi sembrava che faceva delle parodie video comici e silaranti sempre dicendo del diavolo il diavolo mi dice la connessione in stagione e veramente non faceva delle pace si mette pure la connessione lui faceva sul serio lui ci credeva veramente e adesso Poi incendiava cose ha incendiato il cappotto Parlando, ha fatto un rogo che moriva da caldo e poi che ha fatto io vi faccio l'esempio il fuoco un gioco nel suo canale stanno ricaricando i video vecchi video vecchi che evidentemente lui spam se tu ricarichi video di un canale giusto che altrimenti stai nato al video e lui sta ricaricando o qualcuno dicono non sia lui ma che sia un suo collaboratore un suo fidato amico stanno ricaricando i video nel nuovo canale video del 2014 2016 2018 2013 2011 2010 vogliono riempire di nuovo con 3 4 video al giorno e poi c'è un archivio dei video di Matteo Montesi dove caricano video di due o tre minuti. Non so, è arrivato alla frutta, ma lui dove dicono che si sta facendo le vacanze al mare, dicono che sta ricoverato in una struttura TCO, trattamento sanitario obbligatorio, dicono che sta in buia Io mi auguro per lui ogni bene ma veramente che bruci proprietà anche se la cosa gli è andata fuori controllo anzi soprattutto mi sembra grave ma io dico che è arrivato a tagli estremi che gli manca protagonismo, il protagonismo vuole il protagonismo lo ha nominato esorcista Qualche cosa di grave perché lui parla dei diavoli e della gente indiavolata. ma qua cioè delle notificazioni come al solito, Un sacco di notificazioni che interrompono tutto. Poi non essere pericoloso. ecco, C'è un individuo così che brucia i suoi propri vestiti, brucia oggetti, brucia case, brucia fuochi purificatori dentro le case che poi finisce per bruciare proprietà da mezzo milione di euro. Non essere pericoloso per gli altri. Se per caso un domani crede che una persona o un animale è indiabulato c'è il diavolo e magari che ti dice che non arrivi al punto di commettere gesti gesti aberranti quindi è per il bene di Matteo Montesi che io credevo che lo faceva per scherzo per fare la parodia poi Matteo Montesi non si è inventato nulla riguardo ai bucaggi non si è inventato nulla ma eh, questo dei bucaggi con l'esorcismo io seguo Giancarlo Delmini, mi sembra che si chiama, lui fa anche lui il fatto di entrare in una proprietà, può essere oggetto di reali, dire che, che ci sono dei mazzi di tarocchi, ci sono la connessione sta trasmettendo o no, anche se vedi dei simboli religiosi dei tarocchi, anche se vedi raffigurazioni del diavolo, ma chi ti dice che li devi bruciare? purificare il luogo ma chi ti chiama te a purificare che ma state nella casa prega a casa tua ma brucia cose in casa tua e poi fare dei fuochi che non sono controllati e uscire via mentre si infiamma tutto e da da piromani non so se è, è un fanatico religioso con l'alibi del piromano ancora ma non si può uno lo fa per fervore religioso La differenza c'è altrimenti fra i talibani o talebani e quelli del, del daesh distruggono reperti archeologici e testimonianze religiose di culti diversi Matteo Montesi brucia la casa di una cartomante dicendo che era una satanista e vuole esorcizzare il paese. Nessuna. Capito? Lui che brucia proprietà altrui in Castelfinardo o in qualsiasi altra parte di come Talebani. Mi dispiace dirlo, ma è così. È un talebano nostrano. E molti dei video che continuano, mamma mia, mi dando perché la connessione è lenta giusto oggi che voglio fare, facevano una... tutto quello che non gli piaceva, continuano a farlo come quelli del Daesh dell'ISIS. Differenza c'è allora fra lui quelli e i fanatici gli integralisti musulmani? Viviamo in un paese laico, libero, aperto a ogni credenza e se ci sono crimini lui li deve denunciare alla polizia. Non è che può andare lì allora quelli che occupano i luoghi abbandonati, anche chiese abbandonate, consacrate, per fare riti demoniaci come lui stesso denuncia, come Matteo stelle del Montesi stesso denuncia, erano così cattivi come lui, perché lui occupa case e le brucia. Qual è la differenza fra lui e i satanisti? e nessuna. Tutte e due fanno le stesse cose. E lui non si vuole mettere sullo stesso piano I satanisti, non si deve comportare come satanisti. Capito? E quindi faccio questo live. corretta. a questa. Fai un live, vediamo se accendendo la luce. No, no, mi sembra corretta. No? Non voglio sprecare un live, io faccio questo live, eh, lo hanno chiamato al tribunale, lo hanno condannato, ha pagato, ne pecuniarie, multe. Hanno chiuso un sacco di canali. Chiuso un sacco di canali a Giuseppe Simone, ecco perché non ha fatto tanto successo, ma è molto famoso. perché, se no, a quest'ora sarebbe come eh, fa di J o YouTube anch'io, Giuseppe Simone e Matteo Montesi. Lo stesso ha fatto dei video che non solo violavano le politiche di YouTube, ma anche Jay. aveva video da 100.000 visual, se guadagnava tanto denaro. Ma ha fatto delle cose, ha detto delle cose, ha fatto vedere delle cose per le quali non sa anche se mandi un reclamo a YouTube danno un ban al canale così tanto per farlo perché con il canale di Matteo montesi YouTube guadagnava tantissimo denaro in pubblicità, ma è successo, regole, del buon senso e della legge dello Stato dove si vede a trasmettere cose che insultino che siano insulti, incluso i commentari se quelli che possono essere haters o stalker o bulling, si può segnalare quel commentario, risalgono a chi lo ha emesso, gli possono chiudere quello. Matteo Montesi avrebbe avuto più successo, ha avuto l'idea di fare tante cose cattive. Ma chi lo ha nominato esorcista? Chi lo ha nominato esorcista? Chi lo ha consacrato esorcista? Perché guardate che di esorcisti cattolici, almeno cattolici, in Italia ce ne sono una ventina al massimo. Non è che tutti i preti sono esorcisti. Chi lo ha consacrato sacerdote? Non è che un individuo solo perché legge fanaticamente e ferventemente la Bibbia essere considerato altrimenti siamo tutti sacerdoti anche i che ognuno di loro è sacerdote però deve entrare in una congregazione quacchera o mona e poi ti consacrano loro sacerdoti come gli evangelisti che sono tutti come testimoni di geova tutti eh, ministri ministri di dio ma ti deve consacrare la congregazione o dei testimoni di geova dai degli evangelisti eh, ministro sacerdote, presbitero, non è che ti autonomini tu sacerdote e con quale criterio diritto Matteo Montesi si è consacrato lui solo sacerdote e in nome di che o di chi parla di quale chiesa? Lui da solo, lui è sacerdote. Sono tutti peccatori sono tutti indiavolati. Ma lui legge il rosario, legge la Bibbia, le recita il rosario, legge testi eh, religiosi. Si inventa preghiere, sono tutti indiavolati. Il mondo è alla perdizione. E poi oltretutto va a denunciare ai carabinieri che i marziani lo perseguitano. È una delle scie chimiche si vede che legge hanno zero misteri questi giornaletti che gli sono andati in testa Si crede alla lettera delle cose complottistiche di internet ma io pensavo che faceva delle parodie su questi temi invece lui ci crede veramente e questa è la cosa più tragica capito la tragedia del montesi E veramente lui ci crede veramente a tutto e questa è la tragedia del Montesi. E veramente, questo personaggio tragico e comico. Io pensavo che facevo una parodia, cioè, tipo, Paolo Villaggio era una cosa, tantozzi e Fraccia, la Belvumana erano caricature anch'io nei miei video faccio molte caricature molti mi dicono ma sei serio o stai scherzando certo la maggior parte delle volte sto scherzando anche quando gli consiglio a matteo montesi su come fare bene i rituali di esorcismo e di evocazioni o invocazioni stavo scherzando Momento. Niente, il mio cane ha vomitato sul tappeto, dopo mi tocca pulire, però adesso voglio finire il video. Allegria! Faccio anche delle battute, eh, faccio delle cose. Dico delle battute, faccio delle cose che mi rendo conto. Che magari, siccome io eh, non sono estroverso, eh, mi mantengo serio. C'è cioè una certa flemme. Eh, molti si confondono e dicono: ah, Ma guarda, tante già. non cambia di molto con la luce tante cian ma tu ma tu sei, sei serio o, o stai dicendo delle battute e tocca a mi tocca precisare che eh, eh, erano delle battute oppure oppure dico il riflesso negli occhiali mamma mia non è proprio quello che dico Oppure dico, forse sono serio o forse no, decidi un po' tu, bisogna anche avere la libertà di pensiero e di giudizio. Forse sono serio o forse no, chi lo sa. Forse dico sul serio, ma a volte è tutte e due le cose. A volte ironizzo, ma l'ironia è una cosa seria. A volte faccio del sarcasmo. Ma nel sarcasmo, nella battuta nell'ironia si può trovare il vero messaggio che uno vuole esprimere, giusto? Quindi io faccio del sarcasmo dell'ironia e parlo anche sul serio. Ma a Matteo Montesi mi, mi mi sembra che non riesca a fare dell'ironia? Comunque, ho letto anche in internet. Siccome lui ha molti collaboratori che lo aiutano a fare i video, lo filmano a volte, e poi c'ha i suoi due cugini, e forse, forse è un personaggio inventato ad hoc. Io non ho conosciuto Matteo Montesi di persona, non so dire se è pazzo, se è fanatico religioso oppure se veramente si è creato un personaggio. Che al giorno d'oggi in Italia per farti conoscere devi sembrare pazzo come quello youtuber che ha iniziato a cantare, eh... mm... <sussurra> non so come si chiama. Gli ho dedicato dei video. Vediamo se riesco a. Se riesco che qua... vediamo un po'. ecco... un signorino... un signorino... sa come funziona YouTube Italia. E lo... There is free Minisha. Hello, Minisha. Oh Munisha. Munisha hello un signorino ha capito come funziona youtube italia e come sono molti youtuber italiani e mo molte persone che guardano video di youtube e eh, prima eh, criticano ti buttano giù thank you very much mini muniscia a good weekend ti criticano e ti buttano giù i youtubers e il pubblico, e poi iniziano quando hai più di un milione di visuals a elogiare. Adesso un signorino è il più elogiato di internet e fa concerti, proprio perché è riuscito a trarre tantissime persone. Io l'ho detto fin dall'inizio. Scuro piacere, ciao, buon fine di se settimana. Anche a te, Lolo, Tens 1: buon fine settimana! Il signorino, io l'ho detto fino dall'inizio che ho fatto dei video, andatevi a guardare. È un furbo, fa finta di essere scemo, fa finta di essere pazzo, fa finta di essere un idiota. È invece, più intelligente di tutte e tutti noi messi insieme, che ha capito che l'importante è attirare subito l'attenzione, ti guardino un milione di volte. 10 milioni di volte il video magari i commentari sono tutti negativi ma sono 100.000 commentari in una settimana e un milione di dislike in una settimana eh, guardate che gli algoritmi di youtube non tengono in considerazione i commentari positivi i like e le condivisioni positive anche se ti danno tutto negativo ottenere Milione di dislike, un milione di commentari e 10 milioni di visualizzazioni in una settimana manda ai primi posti in assoluto nel mondo, e quindi lui ha capito come si fa veramente YouTube. Devi prima di tutto attirare l'attenzione adesso, non mi stupisce che un signorino che Magari tutti quei tatuaggi che aveva in faccia eh, per il far, eh, per il, i quali lo avevano criticato così tante volte e li cancelli perché erano disegnati con rimail eh, oppure con se li cancelli con il laser, e chissà fra qualche anno si ripresenta con un altro nome oppure con un altro stile musicale, nessuno di voi lo riconoscerà. Oppure quando avrà successo, perché già ha avuto successo, lo hanno chiamato, se non mi sbaglio, Sanremo. Tutte, tutti voi direte: Ah, ma io lo sapevo, ah, ma io l'ho sempre seguito, eh, young Signorino, Young Signorino, era il mio favorito fin dall'inizio. Io dicevo che bravo che è, che talento che ha, che minimalista che è poche parole riesce a esprimere dei concetti astratti così è veramente il futuro della musica italiana se andate a guardare i commentari di quelle persone sotto i video di young signorino che neanche si di modificare o di cancellare invece gli davano del cretino dello scemo del matto del fallito eh, che non era nessuno che non sapeva cantare, che non sapeva suonare, tutti a ridere dei suoi vestiti, dei, dei jeans larghi, dei tatuaggi nella faccia. Uno così non può andare a lavorare. Eh, capito? Eh, oscuro piacere. Ehi, eh, San, ciao. Ciao, oscuro piacere. Ed è eh, sì, appunto, è proprio così, oscuro piacere. fate prendere in giro quando vedete qualcuno troppo strano in youtube essere veramente scemo se non vi piace se considerate che fa delle idiozie eh, se considerate che è veramente scemo e non bisogna alimentare, alimentare quella sua idiozia non lo guardate non aprite i suoi video neanche se stanno fra i consigliati di youtube non attivate la riproduzione automatica dei video. scuro piacere, sai una cosa che mi ha stupito? Sì, perché siete voi che alimentate con le vostre critiche i fenomeni in YouTube, tipo Giuseppe Simone, Matteo Montesi. Young, young signorino perché? perché quando vedete un video che non vi piace e perdete tempo a smanettare con il cellulare a fare dei commenti negativi innanzitutto gli date minuti e ore di riproduzione quindi se in poco tempo quel video si vede 2000 ore ah, va nel top ten poi eh, ogni volta che date un commentario negativo e un commentario in più. Gli algoritmi di YouTube non considerano se sono commentari negativi o positivi, ma che un video ha avuto tanti commentari. E poi, e poi dovete anche prendere in considerazione. che proprio quello che cercano le persone che fanno video molto strani fuori dall'ordinario di trasmettere qualcosa che a volte è costruttivo ma a volte no quello che poi non c'è un limite e un signorino ha trovato un suo spazio musicale canta suona non fa male a nessuno molti che fanno il bucaggio anche in italia non fanno del male a nessuno entrano in proprietà pubbliche o private e se ne escono senza distruggere nulla anzi denunciano l'abbandono e il degrado ma a volte come nel caso di Matteo Montesi il limite è dato dal fatto dal fatto che voglia sempre di più attrarre la Attenzione delle persone e non si riesce a frenare allora che fa quindi diventa un delinquente non che io dica che sia un delinquente per carità non lo è però no, se bruci una proprietà la connessione è instabile attendimenti tentiamo di ristabilirla o oh, quindi lo stesso è successo. Io seguivo molto. Andrea di Pré aperto molti canali ed è un suggerimento che faccia a tutti e tutti voi. Aprite molti canali perché in questo modo, se per accidente o per qualsiasi altra cosa, perché è successo molte volte che si è cancellata la memoria di un server di YouTube e si sono cancellati video e canali interi. Aprite dei canali alternativi in YouTube, ma anche in Vimeo e in Dailymotion, in modo che se si perde il canale principale, voi continuate in uno secondario e i vostri iscritti sanno dove trovarvi. Ma non dico di aprire degli altri canali nello stesso account di YouTube, ma in altri account di YouTube, perché altrimenti se si cancella un account si cancellano tutti i canali. Quindi dovete avere degli account alternativi in youtube con dei canali alternativi allora io vi dico ho perso il filo matteo montesi voleva guadagnare il protagonismo e non sapeva come fare e Ha iniziato a fare il piromano. lui dice Esorcizzare, ma io dico perché voleva attrarre sempre più pubblico. È una leggenda ellenica dell'antica Grecia, di un individuo che non aveva fatto nulla di buono nella sua vita e non sapeva come rimanere nella storia. E allora, che fece? De fuoco a una delle cinque delle sette meraviglie del mondo, il tempio di Atena. Così passò alla storia, si conosce ancora adesso il suo nome, non potendo fare qualcosa di buono, fece qualcosa di estremamente stupido e negativo. E fuoco a un tempio, e così mi sembra che voglia fare Matteo Montesi. Non riuscendo a passare alla storia come uno youtuber di successo, ultimamente si è dato a dare fuoco alle proprietà, ma non è un qualche cosa che gli porterà bene. Mi raccomando, come sempre, vi dico nei miei video, ma in tutti i miei video che guardate, se avete qualcosa, qualche pensiero da, da condividere, le domande, commentate questo video qui sotto e condividetelo affinché altri possano commentarlo e fare delle domande al rispetto. Oscuro piacere. Guarda se la verità san molti youtuber hanno confessato che loro recitano un personaggio nel loro canale lo youtuber che vedi interpreta un ruolo diverso da come è in realtà certo è così oscuro piacere ma io stesso anche senza voler interpretare un personaggio lo sto interpretando in questo momento perché ho accesso il dispositivo mi sto filmando voi mi conoscete come parlo così adesso e sto esponendo questi pensieri. Ma nel resto del giorno, nel resto della mia vita, non sono sempre così. Quando mi sveglio la mattina sono diverso. Ho altre cose alle quali pensare. È come uno scrittore. Tu leggi un libro e dici: È geniale, è meraviglioso. Chissà come sarà lo scrittore. Conosci lo scrittore di persona ed è un individuo comune e ordinario come te come me come qualunque soltanto che nel momento di scrivere e uno scrittore professionista che scrive i libri di professione scrive dalle 3 alle 8 ore al giorno si concentra e quindi tu l'impressione che sia una persona diversa da ciò che è in realtà ma uno scrittore un individuo comune che qualche ora al giorno, anche per 8-10 ore al giorno, si concentra per scrivere un racconto, un romanzo, una novela Quindi, come disse Pirandello, noi siamo uno, nessuno è centomila Uno, siamo perché siamo uno, perché siamo un individuo, siamo un insieme di personalità tenute assieme. Siamo 100.000 perché la nostra persona è una maschera, la persona deriva dall'etrusco maschera teatrale. Quindi abbiamo diversi ruoli nella società: padre di famiglia, figlio, studente, lavoratore, impiegato, professionista, automobilista, cliente. Capisci? E nessuno, che dietro, dietro tutte le maschere che abbiamo, siamo nessuno, siamo un vuoto. Che dietro l'individualità è un insieme di cose e nulla. Noi siamo uno, nessuno e 100.000. Io adesso sono come via faio, ma voi non mi conoscete di persona. Quindi, se mi dovete giudicare, mi giudicate per i vari video miei che vedete. Che io vi invito a guardare tutti, sono più di mille. Ma per conoscermi veramente, forse non, mi, non vi basterebbe frequentarmi di persona mi potete frequentare mi potreste frequentare 20 30 anni ma come sono in realtà forse non lo so neanche io stesso quindi è logico che senza voler interpretare un ruolo adesso o un personaggio sto interpretando che io sto esprimendo soltanto alcune delle mie idee ma non sto esprimendo tutta la mia personalità, tutti i miei stati d'animo, tutte le mie idee. E non perché non lo voglia fare, ma perché non avrei il tempo. Vorrei fare un reality show, installare in tutti gli ambienti della mia casa delle filmatrici, delle telecamere e trasmettere uno show, un reality show Sant'Enchan 24 ore al giorno. Allora voi mi vedrete come io dormo, come io mangio, come io penso, cosa leggo, tutto in tempo reale, ma riuscirete a conoscermi anche facendo così? No. E quindi è logico che tutti noi, quando ci filmiamo, filmiamo una parzialità della nostra vita, non la nostra integralità, perché non ci riusciremo logicamente. non infamate montesi non è stato lui a bruciare quella casa sono stati i suoi haters che lo hanno incastrato oscuro piacere ha ha, ha, ha. e così è molto grave status bisogna denunciarlo non è stato lui ma lui ha fatto un video dove appicciava fuoco se ne andava, e poi il giornale dove lui stesso lavora ed è collaboratore perché in insertano i video ha dichiarato che Montesi ha confessato. O ha fatto una dichiarazione che si autoaccusava. il giornale ossimo Lo ha pubblicato. Quindi andate a guardare il giornale di Matteo Montesi. Pubblicato un articolo dicendo che Matteo Montesi lo ha dichiarato alla polizia. Si è autoaccusato Matteo Montesi stesso. Qui Non si sta infamando nessuno. Io ho letto internet il giornale di Matteo Montesi, ossimo, vediamo. Eh... No, non sono fazioso mi spiace per Matteo Montesi che lo seguivo poi ha iniziato a diventare io ho iniziato a capire che non faceva le parodie ma con tanto di foto e eh, con tanto di foto si può dire che qualcuno complotti e tutto il resto ma qua con tanto di foto e non riesco il titolo titolo di ossimo oggi Aracratos Colpa o dolo dice, Dicono a ah, Ossimo e eh? poi lo metterò in descrizione quest'articolo. Ma lui, lui lavorava lì, era collaboratore di lì. Se non lo sanno, lì il titolo. Adesso metto il link. Ecco, ho messo il link vai vedere perché ovviamente se no dovete denunciare il giornale e se lo sono inventati e se lo sono inventati dovete denunciare il giornale Poi, poi anche qua ecco guarda guarda qua i cospiratori no che no che sono stati Ecco qua, che dice il giornale Ostimo: eh? non, non, non sono e non è stato lui. Secondo me, se lo ha fatto, e sottolineo se 'oscuro' piacere' dice è molto probabile che non lo abbia appiccato il fuoco con dolo o volontà di bruciare la casa, ma più semplicemente che possa, penso che abbia acceso il fuoco per. Caldarsi e le fiamme gli sono scappate in molti vecchi video che faceva i bucaggi, eh, prendeva il fuoco per scaldarsi. Sì, ma qua il giornale ossimo dice questo. No, perché lui dice che eh, c'erano i diavoli in casa. Quindi, lui diceva eh, che c'erano i diavoli in casa. C'erano i diavoli in casa, ciao. Si, per cat. Vito, eh, seguito agli eventi che rimandano la colpa del fatto: l'intrusione dell'anti-diavolo di casa nostra comunque in ogni caso lo hanno lasciato a piede libero denunciato per il solo incendio costano una notte di lavori ai pompieri eh, capito e eh, lui lo avrebbe denunciato e questo lo pubblica il diario ossimo in cui e io vabbè, ma qua sto a non che ce l'abbia con lui, anzi, io lo seguivo. Leggetevi scusa, con un individuo manipolabile, manipolabile per ottenere qualsiasi confessione torchiandolo, scuro piacere. Sì, ma prende fuoco, una casa dove lui è andato a togliere il demonio. E chi l'ha chiamato a entrare lì e a togliere il demonio? Io ha nominato esorcista e sacerdote. Non so, e poi la polizia lo torchia perché confessi che è stato lui. Lui si è filmato in un altro video, usciva fuori dalla casa. Dicono c'era un fuoco e ci sono stati dei precedenti. Io Per carità. Se lui fosse innocente, sarei la persona più contenta del mondo. Io voglio dire è un minimo di criterio. Che facciamo? Allora, qualunque può entrare in una casa perché è abbandonata. Tu lo sai che eh, ci sono delle case che sembrano abbandonate, ma stanno chiuse da anni perché ci sono dei problemi successori. Non si mettono d'accordo con chi deve rimanere in possesso della casa. Poi ci sono delle case che, che sono abbandonate perché sono morti. L'ultimo padrone, non ci sono degli eredi e quindi non si sa che fare di quell'immobile. Sono delle case abbandonate perché ci sono delle, dei debiti, delle pendenze giudiziarie. Sono tante le ragioni per le quali le case sono abbandonate perché sono confiscate. Perché uno non ha il diritto di entrarci dentro deve chiedere autorizzazione, di trovare i legittimi proprietari, eredi oppure al comune. Per filmare devi avere delle autorizzazioni, è come se io me esco a fare la spesa e tu vieni a fare il bucaggio a casa mia a filmare. Si fa in tutto il mondo, ma è sbagliato anche in luoghi pubblici. In un, in un, in un campo da golf chiuso tu so, non puoi di notte a entrare a filmare. E la polizia ti arresta. Se tu del fuoco a un parco privato chiuso di notte, capito, da io ad esempio, ho una casa in montagna che non ci vado da dieci anni, scuro. Piacere, hai capito, ma poi chi lo ha chiamato a sorcizzari, perché Mi ha detto, lì, erano i diavoli i diavoli staranno qua dentro che doveva accendere un fuoco per, per riscaldarsi recitare il rosario e leggere la bibbia ed esorcizzare il luogo una volta ho visto un video dove lui si è precipitato di fora che veniva la polizia urlava polizia polizia se le fate addosso usciva fuori no no polizia sono io matteo montesi lo youtuber che fa in italiano che fa i buccaggi ma perché un titolo fare i bucaggi? Una volta andava a fare il bucaggio in una villina a schiera, non so se era dei parenti, un vicino di casa anziano lo scacciava, evidentemente uno dei suoi cugini lo filmava dall'altra parte della strada. E lui diceva, no, non sarrabbi perché voleva sfondare a calci la porta per fare un bucaggio e benedire il luogo io vengo a fare un bucaggio vengo a esorcizzare il luogo dei demoni il vicino di casa lo, lo, lo diceva quattro lo cacciava via con un bastone perché a uno di 70 anni che gli vai a dire che io sono uno youtuber e faccio i bucaggi ma che sono i bucaggi e cos'è uno youtuber gli diceva questa è proprietà dei miei amici che che non, non stanno qua da dieci anni allora eh, voglio dire chi lo ha consacrato oscuro piacere sacerdote a matteo montesi chi lo ha consacrato esorcista in italia ci sono una ventina di esorcizi esorcisti come massimo li deve consacrare il papa li deve investire il papa ai sacerdoti del ruolo di esorcista non è che ci si auto organizza sacerdoti cari di dio Dire anche i mormoni, gli evangelisti e i testimoni di Geova, le loro organizzazioni eh, li nomina sacerdoti esorcisti, quello che sia, non che uno si autonomina religioso. Quindi Matteo Montesi chi lo invita a fare l'esorcismo in una casa che a suo dire abbandonata, e se fosse abbandonata. Se non ha proprietari e se non è demanio pubblico, lui non ha il diritto di accendere il fuoco da nessuna parte. Lo fa che, se no, prende freddo. Ma chi gli ha detto di entrare dentro? Ma entrasse ben vestito. Scusa, perché io freddo in strada, allora con i rami che raccolgo nella strada piccio fuoco. Scuro piacere. Hai ragione, la proprietà privata va rispettata, però se un luogo è abbandonato e non ha nessun proprietario, non ci vedo nulla di male ad andarci e riguardo l'appicciare i fuochi? E eh no! Ma almeno E eh no, io ci vedo Riguardo l'appicciare i fuochi è sbagliato, esatto. Devi lasciare tutto così com'è. C'è una casa in montagna chiusa da dieci anni Fa che viene una tormenta di neve, una tempesta. La gente ci si rifugia, magari rompono il portone, va bene, hanno bisogno di cucinare, cucinano. Hanno freddo. Accendono il caminetto. La stufa, la cucina economica. Va bene. Ma non che appicciano fuoco nel parquet nel pavimento, nella moquette. In una casa abbandonata vedi che non puoi accendere il caminetto che è disagiato. Che fai? Accendi un fuoco nel pavimento? Accendi un fuoco nella camera da letto? Non si accende un fuoco in una casa, rompi i mobili per accendere un fuoco ed esorcizzarla. Poi lui come cavolo fa a sapere che lì ci sono dei demoni? Lo fa per avere visibilità in YouTube? Fa o ci Se si entra in una casa si deve portare rispetto. Tu hai una casa abbandonata? No, non ci vai da dieci anni. Entrano dentro perché corti da, da una tormenta di neve. Rompono il portone, devono sopravvivere, va bene? portano dei rami dentro accendono nel caminetto accendono nella cucina economica ma non che è tutto arredato i mobili rompono i mobili accendono nella sala magari una è una baita e una casetta di legno e che fanno nel pavimento di legno bruciano i mobili di legno e non prende fuoco la casa se devi accendere un fuoco lo devi fare nel caminetto in una in una stufa oppure avere una stufetta elettrica lui entra in una casa distrugge i mobili mette dei rami e appiccia fuoco in mezzo alla sala ma ti sembra giusto faccio questo video di chiarimento Io non voglio criticare matteo montesi come ha detto uno non so se amica o amico Kratos. ma i perdici ribadisco lo ribadisco qua Leggetevi, leggetevi il giornale dove Matteo Montesi collabora Ho messo di nuovo il link qua nella, nella chat il giornale si chiama Possimo oggi Possimo oggi hai capito c'è anche un appartato speciale che, ecco qua se voi andate in ossimo oggi e la rassegna stampa Di Matteo Montesi, Matteo Montesi fa la rassegna stampa Ecco qua ho trovato il link guardate noi siamo noi siamo oggi Osimo ossimo oggi e la rassegna stampa di Matteo Montesi video che Matteo Montesi carica su un suo canale, che si chiama Ossimo oggi e lui fa la rassegna stampa del giornale. Quindi, in Ossimo oggi, eh, hanno, eh, hanno detto che Matteo Montesi avrebbe confessato di aver appicciato fuoco e non è perché aveva freddo, perché voleva sorcizzare il luogo dai. Marziani, lui nel passato ha denunciato ai carabinieri che Marziani lo perseguitavano. Non so se si voleva creare un personaggio o faceva sul serio. E poi eh, anche eh, anche, eh, anche dichiarato che voleva sallucizzare i luoghi dove ha picciato fuoco anche nel passato io non ho nulla contro Matteo Montesi, ho ripreso a guardare i suoi video, soprattutto quelli corti che stanno ricaricando nel suo canale, orgullosamente, non so come si chiama, poi anche l'archivio montesiano. Io non ho nulla contro di lui, eh, contro John Doe 74, che ogni tanto vedo video caricati in altri canali, e poi non ho nulla contro Giuseppe Simone. Andrea di pre e seguo a tutti loro, Però ogni tanto hanno esagerato. Quindi eh, adesso finisco questa live che è durata più di un'ora. Scuro piacere, guarda per me dal punto dell'esorcizzare esorci... dell allo stesso valore che la chiesa per me. Io credo in Dio. Ma non nella chiesa i video che ho visto, io il fuoco lo accendeva in dei fusi di ferro. Antonio Romani, freddo in estate: ah ah ah, oscuro piacere. Quindi il fuoco da lì non scappa. Poi esiste una legge che si chiama stato di necessità se tu entri in una casa come dicevi prima per ripararti da una tormenta in quel caso lì dato che la tormenta in quel caso di dato che la tua vita a rischio Sì, va bene ma non rompi i mobili di una casa oscuro piacere per riscaldarti e non li bruci nel pavimento ma accendi la stufa economica accendi una stufa elettrica tu c'hai un rifugio in montagna chiuso da dieci anni non diciamo quale montagna, non ci diciamo quale rifugio. Che altrimenti, domani stesso Matteo Montesi va, rompe tutti i mobili, brucia nella sala da letto. E fuoco la casa. O se entri in una casa per uno stato di necessità, magari sfondi il portone a parte che ti denuncierebbero lo stesso perché non c'è stato di necessità che valga, ma lo bruci nel caminetto. E non d'estate, luci nel caminetto, nella cucina economica, nella stufa, nel giardino, ma non dentro casa, nella sala, nella camera da letto. Non, non, non distruggi i mobili perché hai freddo. Vai a prendere dei rami nel bosco, non distruggi la proprietà privata. Invece, lui entra nelle case dove fa il bucaggio e dicono che rompe i mobili, anche se sono vecchie e fatiscenti. Il loro prezzo di mercato, sì, ovviamente, comporti educatamente, non parlo di un rifugio, ma un appartamento, rifugio, appartamento che sia è sempre proprietà privata. Un'automobile che sta lì parcheggiata da 30 anni e che è inservibile, ecco, tu non ci puoi entrare dentro e dire, mi volevo riscaldare con l'accendi sigari ha preso fuoco capito? Non gli metti una stufa elettrica che può bruciare l'automobile o non accendi i sedili per riscaldare la macchina, non gli dai fuoco alla macchina perché è abbandonata e poi salta fuori il proprietario e te la fa pagare come nuova. Nessun oggetto che non sia tuo gli puoi dare fuoco e lui d'estate entra in una casa e ha dichiarato per esorcizzarla, non per scaldarsi dal freddo. Lui lo dice in un video ha fatto un falò all'aperto e ci sono cose indemoniate bruciatele si toglie il giubbetto di cuoio di pelle e lo butta sul fuoco gli dà fuoco e caldo che fa qua perché ha una una pira enorme quindi non è vero che lui aveva freddo ha acceso il fuoco e si è bruciata la casa L estate a 40 gradi che fanno 40 gradi pure di notte ma stiamo scherzando, e lui in un video si è bruciato il giacotto. Perché stiamo dicendo perché lui ha detto: questo mio giacotto, che poi non so se era il pelo era sintetico. molto non è indemoniato, ma facciamo finta che è indemoniato. Se l'è elevato, l'ha messo nel fuoco, Antonio Romani c'è un video dove Monte si litiga con un proprietario di una casa abbandonata perché voleva fare un video nella sua casa antonio romani è giusto quello che ho spiegato minuti fa io dall'altra parte della strada uno dei suoi cugini lo filma e lo scaccia via con un bastone il proprietario della casa che sembrava abbandonata ma era chiusa che uno non può avere una casa chiusa che matteo montesi ci vuole fare il bucaggio eh, per esorcizzare il demonio con il fuoco perché dice che è assatanata ma chi glielo dice a lui che ci stanno demoni dentro Antonio Romani e che gli dice a Matteo Montesi che lui deve fare l'esorcista e il sacerdote? Chi l'ha nominato a lui esorcista e sacerdote? Antonio Romani, ho spiegato già molte cose prima, ti ringrazio dei tuoi commentari in chat e poi riguardati il video per farmi delle domande sotto nei commenti oppure spiegarmi delle cose. Io adesso devo togliere la live però eh, ho fatto più di un'ora eh, auguro a tutte e tutti voi un buon sabato e una buona domenica quindi di avere una buona serata però ripeto matteo montesi innanzitutto, chi lo ha nominato sacerdote esorcista il Papa. Una cosa seria, ci sono solo 20 esorcisti in Italia. Poi mi raccomando, quello che pensate, io non dico a favore o contro Matteo Montesi, io sono a favore di Matteo Montesi, vorrei che fosse innocente e che si facesse di tutto che lui si comporti meglio ma Se adesso brucia cose perché le considera indemoniate, incluse i suoi stessi vestiti, o sta interpretando un personaggio rischia di essere molto pericoloso. Una volta che considererà qualcuno indemoniato, che potrà arrivare a fare? Lasciate i vostri commentari sotto questo video quando lo streaming sarà finito, e condividetelo affinché altre persone possano commentarlo. Scuro piacere se. Lo ha fatto improvvisandosi esorcista senza alcuna autorità per fare la casa ha sbagliato guarda comunque se mi trovo in un rifugio sperduto in montagna e fuori è notte e non si vede nulla c'è una tormenta io mobili li brucio non sto a morire di ipotermia e forse c'è ragione scuro piacere molte volte e matteo montesi si è ritrovato in quelle condizioni che tu dici l'indirizzo della tua casa in montagna chiusa da dieci anni a matteo montesi che ancora sta a piede libero oscuro piacere vedrai che di sicuro dirà quella casa essendo stata eh, chiusa per più di dieci anni è da esorcizzare perché è piena di diavoli quindi dagli indirizzo di sicuro anche d'estate matteo montesi sentirà freddo e sentirà come tu dici in condizioni di estrema necessità la necessità di bruciare tutti i mobili per riscaldarsi d'estate che magari lui sentirà freddo nella sua mente e ti brucerà la casa Quindi, se tu consideri giusta la condotta di matteo montesi come lui stesso ha dichiarato a eh... ah, non ci pensi a ah, ah, non ci pensi allora co... Matteo Montesi quando ha picciato fuoco lo ha fatto lui l'ha dichiarato per esorcizzarla dal diavolo non perché fuori c'era una tormenta di neve o di ghiaccio estrema necessità e si doveva rifugiare aha, no ah non ci penso oscuro piacere non la considero giusta ecco bravo Matteo Montesi non stava in condizioni di estrema necessità non c'era una tormenta estate di neve fuori e poi non stava neanche in montagna la casa che che della cartomante non stava in montagna e ti ripeto e lo ha fatto i motivi che dici ha sbagliato lo ha dichiarato lui io ho lasciato il link lo rilascio pure qua adesso, adesso ho lasciato lui fa la rassegna stampa Quel giornale Simo, oggi però ha del bucaggio con incendio. E non lo hanno plagiato, la polizia non, non lo ha torturato. Guardate, non, non lui stesso ha dichiarato che voleva era una casa satanata perché di una cartomante ecco qua il link dove lui dichiara rito e eh, ve lo lascio un'altra volta andate olimo oh, adesso devo chiudere questa live però caro scuro piacere quello che non è giusto nei tuoi confronti non è giusto nei confronti di nessuno Leggiti Possimo oggi l Articolo che pubblica del buccaggio Montesi incendia vecchio rudere, le fiamme adesso. Basta eh, qua, eh, se no, mi sto ripetendo. Ah, poi leggete i commentari che ci sono nei link che vi ho segnalato e ne abbiamo parlato molto del tema secondo me se si è creato un personaggio hanno creato un personaggio che gli è andato è andato fuori controllo secondo me è andato fuori controllo il personaggio che ha creato quindi eh, vi ringrazio a tutte e tutti voi di avermi seguito, però gli è sfuggito il personaggio e adesso per avere sempre più audience non sa che fare. Non so, LM, se non cancelli la live, me la guardo che sono arrivato ora. No, non la cancello. Mi raccomando, LM, eh, grazie per guardarti questa live che adesso chiudo. Commenta lascia i tuoi commentari, fammi sapere cosa ne pensi del nostro Matteo Montesi eh, degli incendi che ha fatto, chi lo ha proclamato sacerdote sorcista, e poi condividi il video affinché altri possano condividerlo eh, commentarlo e condividerlo. Grazie LM, buon fine settimana, Antonio Romani per Matteo. Aspetto che qualcuno gli regala una nuova videocamera un nuovo pc per ritornare a fare le sue infrazioni eh, antonio romani buon fine settimana se poi condividi questo video affinché altri possano eh, commentarlo lm montesi non lo capisco lui loda il signore poi ho visto un video in cui va a feste che strizzano l'occhio a satana infatti molti satanisti adottano rituali cristiani e cattolici Significa parlare un linguaggio esoterico occulto nel linguaggio esoterico. Il linguaggio esoterico è per pochi, ma impiega il linguaggio che utilizzano i molti. Gli esoteristi satanisti utilizzano il linguaggio dei cristiani. Eh, LM, non proprio sataniche, ma che gli fanno l'occhio, insomma. LM, grazie anche a te. Buona domenica a tutte e tutti voi. Mi raccomando, commentate questo video quando già lo streaming sarà terminato, perché adesso mi sono stancato più di un'ora e 18. Ma mi avevate chiesto in questi giorni fai un video vero, fai un video vero perché ho caricato molti video di musica. Guardatevi i miei video di musica che ho caricato nell'ultima settimana, che musica rilassante da ascoltare una o tre volte al giorno. Forse gli dovrebbe ascoltare anche Matteo Montesi. E poi commentate questo video e tutti i miei video che guardate e condivideteli affinché altri possano commentarli. Se voi volete che io faccia un video sullo stesso tema, video che guardate, commentatemelo e fatemi sapere di quale video volete che parli o di quale tema. E io faccio video su tanti temi. Non ritorno di solito a fare video sullo stesso tema. Se voi commentate tante volte questo video, io ritornerò a fare un video sull'incendio di Matteo Montesi e su Matteo Montesi. Però se guardate qualche mio video del passato e volete che io ritratti lo stesso argomento, commentatelo, fatemi sapere cosa ne pensate e condividete fra i vostri contatti ed amici finché anche altri possano guardare e commentare il video che voi avete guardato guardate i miei video passati commentateli fateli commentare dai vostri amici e io darò continuazione a quel tema allora non mi voglio più ripetere buon fine settimana a tutte e tutti voi buon sabato per quello che resta del giorno e buona domenica e fatemi sapere cosa ne pensate del tema che ho trattato in questo video ciao ciao Saluto anche a te Matteo Montesi, ho ripreso a guardare i tuoi video, però mi raccomando, avevi detto nel tuo ultimo video, nel tuo penultimo video che hai trasmesso tu, perché adesso qualcuno sta ricaricando vecchi video, non avresti fatto più bucaggi perché avevi avuto solo che problemi, denunce, problemi, segnalazioni, chiusure di canali, perché contro te stesso sei ritornato a fare bucaggi che tu stesso avevi detto. Non faccio più bucaggi perché sei ritornato a fare bucaggi tu stesso avevi detto che non avresti più fatto bucaggi ecco spiegatemelo amiche ed amici che siete in cinque a seguirmi adesso come mai matteo montesi è ritornato a fare un bucaggio è successo questo rogo, questo incendio qua aveva detto che non avrebbe fatto più esorcismi non avrebbe fatto più bucaggi è Ritornato a fare un bucaggio, perché è ritornato a fare un bucaggio? Se nel suo ultimo video aveva detto che non lo avrebbe più fatto, questa incoerenza lo ha obbligato a ritornare a fare un bucaggio. E poi perché fa i bucaggi? D'estate poi si deve scaldare col fuoco, oscuro piacere. Che deve fare gli esorcismi col fuoco? Che non gli basta l'acqua benedetta come fanno i preti? Eh, avete visto il film l'esorcista, ma A caso si accende un falò nella camera da letto della ragazza, esorcizzata da esorcizzare, o si usa l'acqua benedetta che non si porta la fialetta dell'acqua santa, dell'acqua benedetta che Non gli basta il Rosario, la Bibbia, l'acqua benedetta per fare un esorcismo? Perché deve accendere un fuoco? Antonio Romani, ma forse la casa l'ha bruciata prima del suo ultimo video? Ah, ecco, si già stava nei problemi e poi ha detto: Non faccio più bucaggi. Ma perché Antonio Romani deve fare esorcismi con il fuoco? Chi le ha insegnato? Torquemada. Ignacio di Loyola, gli inquisitori spagnoli bruciavano, facevano gli esorcismi col fuoco. Corduzza botta Santencian. Ciao a tutti. Ciao Corduzza Bota. Corduzza Bota. e ne pensi di questo che ho finito di dire? Buon fine settimana, eh, buon sabato e domenica, buon sabato per quello che resta. Adesso volevo chiudere la live già da 20 minuti, ma entra gente, mi saluta. Ecco, vorrei sapere da te cosa ne pensi, però ho già finito tutti gli argomenti. Allora, Corduzza Botta, ti invito a guardare questo video, a commentarlo e eh, a condividerlo affinché anche altre persone lo possano commentare. Si parlava del perché producea botta. Matteo Montesi entra nelle proprietà facendo il bucaggio e volendo esorcizzare con il fuoco. E chi ha nominato Matteo Montesi esorcista e sacerdote? che persino per essere evangelista, testimone di Geova o mormone deve nominare la congregazione religiosa, sacerdote, ministro LM. In realtà, dopo l'incendio della casa non ha più fatto video. I nuovi sono solo quelli. e Quindi si parlava, cara eh, Corduza Botta, del fatto che secondo me eh, o si è creato un personaggio che gli è scappato fuori di controllo, Matteo Montesi, o ha dei problemi. Che io non lo, io credevo all'inizio 2010 che ho iniziato a guardarlo che lui eh, facesse delle parodie, ma in, in effetti, è veramente un fanatico religioso, e, e, e poi questo di fare gli esorcismi col fuoco, ma nel film l'esorcista si esorcizza con l'acqua benedetta non con, con il fuoco quindi il crocefisso il rosario l'acqua benedetta ma chi glielo fa fare di andare a esorcizzare col fuoco bo botta non so chi sia Matteo Montesi c'è un articolo lascio il link vediamo ecco Lasciato il link adesso, comunque mi piace. Corduzza, botta e eh, già un'ora e mezza che sto. Allora, le massonerie purifica con il fuoco. Sapevi la massoneria? Ah, non lo sapevo. Non, non so dei riti di purificazione col fuoco. Ma bruciano case nella massoneria e eh, non lo so. massone Allora Matteo Montesi e Massone si dice cattolico, ma è massone. Comunque vi devo lasciare. Un'urgenza che mi chiama veramente. LM, quando Montesi andava a fare le ispezioni con gli italiani, cost gli spiriti erano molto attivi. Sarà un caso? Ah, ma allora accendono candele eh, si fanno dei riti cordura co, codruzza botta si fanno dei riti con le candele purificano con le candele va bene ma anche molti culti si purifica col fuoco in questo modo ma qua si parla che lui ha appicciato fuoco guarda l'articolo che ti ho messo il link di cosa te ne occupi Così perché era una notizia che mi ha parlato un mio amico in una live, allora ho cominciato a fare dei stadio programmi spre che poi si sono io ho salvato in youtube e si sono molto visti in YouTube. Allora, cara, corda botta, amiche ed amici, adesso siete in sei a seguirmi quattro mi avete dato like io sono italiano casal paloco roma io non ho inflessione tu di dove sei codruzza bota eh, vi ringrazio di avermi seguito se ci sono dei miei video vecchi andatemi a guardare commentateli e condivideteli affinché anche altri li possano commentare L ho fatto nell'ultima settimana dei video musicali Musica rilassante, hanno visto ah, grazie. La Basilicata, è bellissima, Codruzza Botta. Bella, eh, grazie per il bell'accento. Eh, ho fatto dei video musicali ultimamente che mi hanno dato un promedio di 25 ore di visual al giorno. E poi ho salvato degli episodi radio episodi di Spreker in YouTube che si sono visti tantissime volte, come il primo radio episodio, radio programma di Spreker nel quale parlo del fuoco che ha picciato Matteo Montesi, che è stato visto più di 800 volte in YouTube. La terra dei lupi, la basilicata e della dea Diana. Bene. Ciao LM. A tutti, tutti voi, proprio non mi rego più detto fra noi andare in bagno, e poi sono quasi un'ora e 28 minuti, non mi vorrei ripetere perché, voi che intervenite adesso, magari il tema è nuovo, ma per tutti quelli che rivedranno il video, eh, mi sto ridondando, quindi mi spiace dirlo poi è tardi, ma avere dei chiarimenti su tutto quello che ho parlato finora in bagno noi ti aspettiamo no no devo proprio chiudere devo, devo chiudere devo fare altre cose eh, avete la pazienza per favore di, di riguardarvi questo video quando finisce lo streaming perché anche io sento che ho detto tutto eh, non so eh, ho detto tutto tutto tutto eh, per continuare a parlare ma, ma ho altre cose da fare non posso continuare qua in eterno. Allora vi ringrazio. Ok, buona serata. Sei molto comico. Grazie. Buona serata anche a te. Mi raccomando, commentate questo video, ditemi cosa ne pensate. Io non è che sia pro o contro Matteo Montesi. L'ho seguito fino al 2014 15 che i suoi video diventavano larghi di 6-8 ore non ho più saputo nulla di lui non sapevo di tutte le intrusioni del fatto che rompeva lastre di Eternit, sversava rifiuti tossici che incendiava cose ha già incendiato altre proprietà e ne ho discusso in questo video questo sta male farlo non deve entrare in un luogo se, se ha freddo poi d'estate non può avere freddo e bruciare in un caminetto e bruciare in in una stufa, in una cucina economica, ma non posso fasciare mobili e bruciare tutto in una sala. Il tipo di collane hai al collo L argento: no, magari argento. Sono le collanine ho parlato in un video mio, eh, la della... Umbanda della Kim Banda e di pomba gira. Di Ezzu, oppure di, di Tranca Rua, questo e di San Giorgio, no, questo è di San Giorgio, verde. Bianco rosso, e questo è di San Cipriano rosso, bianco nero o nero bianco rosso. Adesso non mi ricordo, ma questo è di Pomba Gira o di Ezu e Tranca Rua. Dipende se è rosso nero e di pomba gira. Maria Pradiglia o oh, eh, se è nero e rosso e di Trancarua e di Ezo sono e la santeria, ...ulti afro afroamericani, afro brasiliani, San... tanto tanto pesa tanto, sono ateo comunque mi interessano tutte le religioni dal punto di vista antropologico antroposofico etnologico filosofico delle religioni però non sono praticante, diciamo ho anche letto qualcosa di cristianesimo degli apocrifi eccetera a me mi interessano tutte le regioni, bene. corduzza vota questa cosa in comune. ci dobbiamo lasciare già una 31 minuti. Guardalo e poi dici cosa ne pensi. LM. Bene. E c'era un video, che... guarda i miei ultimi video su Matteo Montesi. Vedrai che c'è uno dove spiego i rituali con le candele eh, della banda dell'Umbanda eh, della Santeria. Tu dici LM guarda, guardalo e poi dici cosa ne pensi questo, ma non appare il link. Metti il link, caro LM. Eh, nel commentario a questo video, perché adesso devo tagliare. E tutti voi che volete guardare eh, le mie spiegazioni che do a Matteo Montesi della banda dell'Umbanda e del significato pratico di queste collanine, andatevi a cercare uno dei miei ultimi video titolato Matteo Montesi. Non so qual è, ma andatevi a guardare tutti i miei video gli ultimi che ho fatto su Matteo Montesi, così troverete il video io mi filmo non è un radioprogramma di speaker e adesso non posso mettervi il link qua in chat forse lo metterò in descrizione quando finisce la live ma cara corduzza botta io ho fatto un video spiegando il significato delle candele colorate delle guide della kim banda dell'umbanda della santeria afroamericana e anche dei santini della santeria a Matteo Montesi come adottarli per fare dei de, de cerimoniali per esorcizzare senza bruciare dei falò. Quindi adesso, bene, guarda tutti i miei ultimi video, commentali, condividili affinché anche altri possano commentarli. Fate anche così tutti quanti voi che siete in cinque a seguirmi, vi ringrazio. Adesso devo proprio andare. Ciao, grazie. Un amore, grazie a seguirmi. Anch Io mi sono interessato di magia bianca. Ciao. Abbiamo moltissime cose in comune, brucia. Bota, ciao, ciao. Infatti, non bisogna praticare la magia nera. Sempre la magia bianca, eh, la santeria, l'umbanda, la timbanda, però, della mano destra, non della mano sinistra anche di tantra della mano destra. che Perché... allora segui i miei video, commentali, guardati tutti i miei video e commenta commentali e condividili affinché altri si possano commentarli, Aiutami, sono io youtuber italiano disoccupato, quindi prudza bota, tanti più video miei puoi guardare, commentare, condividere affinché anche altri possano commentarli. Condividerli mi aiuterai moltissimo. Buon sabato per quello che resta con Druzza Bota e buona domenica. E ci si risentiremo. Allora della magia bianca nel mio prossimo video, ciao, anch'io eh, mi occupo molto di religioni, ma non seguo nessuna chiesa. Ciao ciao, e soprattutto mi interessano le tradizioni classiche greco-romane.